Stai trasmettendo dal vivo? Allora, vediamo un po'. Cari amiche ed amici, avrei voluto iniziare il programma almeno 20 minuti fa, anzi che dico, forse una ora fa o due. Ma accendo il computer e che succede? Che succede se accendo il computer? L'antivirus c'è un programma eh, per, per eh, togliere tutti i difetti del computer come se non bastasse 20 minuti fa vado a chiudere una porta finestra scorrevole io non raccomando a nessuno di avere e mi pio il dito mi piglio perché la fortuna la fortuna non deve avere limiti per fortuna che mi sono sbucciato il dito di due di millimetri tre millimetri e sono riuscito a trattenere l'emorragia però è così è, con quella polvere cicatrizzata no e per fortuna che non mi sono rotto l'osso ma quando io ho fretta chiudo le finestre sempre mi prendo le dita allora, niente, in questi giorni volevo fare un live giusto per tenervi compagnia, poi ho visto che sono i live che maggiormente si vedono perché carico dei video e si vedono 10, 20, 30 volte. Ho caricato un live e fino adesso lo hanno visto abbastanza volte, Io cerco di mettere i video. Raccomandati, ma sembra che non funzioni quella cosa lì mi voglio prendere bene nell'inquadratura ma è difficile calcolare ecco qua come dire io tempo fa ho fatto dei video sui sui yapamala e cioè sui rosari buddisti e indù questo è un rosario che poi ho caricato un video corto di qualche minuto dove utilizzo questo. È un rosario cinese, quindi buddista. Come potete vedere, e l'effige di un Buddha. No, non si riesce a vedere questa camera di bassissima risoluzione. Il, questa camera e le immagini di un buda in meditazione nella posizione classica del fiore di lotto di yoga le religioni orientali sono fortemente introspettive non mi andava di accendere questo cellulare uscito nel 2011 comprato dicembre 2013 pensate un po sono passati sei anni da quando l'ho comprato come passa il tempo no no che ascia 302 credo. e poi devo editarlo nel computer il invece facendo un live sono figlio poi a quest'ora e che mi segue per fare una differita allora ho pensato ho pensato bene così per ammazzare il tempo questo che sono dovrebbero essere. 23 se mi va bene questo dispositivo le 23:35. A quest'ora non è che uno si mette a editare perché non il mio pubblico no, non mi segue a quest'ora poi non è sabato Allora, niente va pensiero sull'ali del vento. Mi sono acciaccato un dito. Ah, non devo utilizzarlo perché qua, così come l'ho cicatrizzato, ho il nuovo sangue. Quindi, niente sì. i rosari come si utilizzano? Si sì. utilizzano sempre girando intorno a. Qua si è affrosciato l'elastico, poi gliel'avevo anche cambiato anni fa, ma sempre girando intorno a, al grano centrale, perché rappresenta lo stupa, rappresenta Buddha, quindi si inizia a recitare il mantra. Pressionamo il microfona, non microfona, non mi tirofona, non mi tirofona, mi profona, mi microfono, il microfono, mi tiro, una microfona, mi tiro, non ho dato un titolo a questo live perché mi sarebbe sembrato giusto e per ammazzare il tempo quindi un titolo non può averlo mi sono tolto gli occhiali perché tanto voglio combattere il riflesso della luce sul tetto e quindi non, non, mi, non mi vedreste Bene, anche se ho dei dubbi che così mi vediate bene una lucina piccolina LED, ma non ma che fa vediamo un po' che differenza fa che differenza faccia a ah, ecco la lucina e da che serve in pratica illumina illumina soltanto a 15 centimetri 10 cm e uno sparisce nell'ombra sparisce sparisce nell'ombra quindi non serve a niente che le mettono a fare queste lucine e, e poi deve accendere un fior di lampadario della madonna ma allora dicevo tanto per quelli che avranno il coraggio di guardare questo video fino a fondo niente eh, avete presente che dall'amore si può passare all'odio senza nessun problema, no? E intanto ho ricevuto una segnalazione, una segnalazione, vediamo. Mi hanno mandato un po' che in eh, non un Pokémon, un po' che in Facebook. Io rispondo che ho contatti in Facebook tutto il mondo, più di 1500, però quasi nessuno parla in italiano. Io mi dico che me ne faccio io di tanti contatti che non parlano italiano in Facebook, che non guardano i miei video, solo 26 amici che parlano italiano, mi sembra, o un centinaio, e in 23 mi seguono pochi dei quali anche se non parlano italiano almeno commentano miei posto allora dicevo in questi giorni sapete che dall'amore si passa all'odio indifferenza si rimane indifferenti si rimane indifferenza e in questi giorni in questi già da, da più di un mese un'amica carissima guaiana che era fedelissima mia ha iniziato a prendermi in giro a sfottermi e poi a, a farmi del dissing, a farmi del bullying. Eh, in Instagram, in YouTube, pure in Facebook, prendo eh, volendo eh, per perseguitarmi. E scrivendo sotto ogni commentario e come commentario ogni mio video una ventina che io ero cattivo, che io ero finto. Io e chi se ne frega, e non mi vuole più seguire che non mi segua. Ma io non so perché è passata a avere dell'odio del rancore personale nei miei confronti. E vabbè, allora si è messa in testa che doveva mettermi contro tutte le persone che commentavano le mie foto i miei video in Instagram i miei post in Facebook i miei video in youtube ed è diventata una molestatrice seriale io ho cercato di riprenderla ho cercato di non doverla segnalare perché mi dispiace poi comunque non che faccia molta differenza perché i suoi canali di youtube che ne ha tanti hanno in dieci anni hanno ah, dieci anni, voglio dire, eh, centinaia di visualizzazioni appena e ha molti video e ha appena 26 iscritti. Quindi, se gli cancellano i canali di YouTube, gli fanno pure un favore, perché questa vaiana non faccio il nome perché eh, probabilmente andrete a vedere i suoi video, ma me ne ha dedicati quattro. Uno l'ha cancellato perché era pieno di parolacci, insulti, aggressioni verbali. Ma ne ha lasciati altri tre. e Basta cercare col mio nome, quindi già vi dico tutto. Però questa persona gli fanno un favore se gli chiudono i canali, perché dovrebbe essere costretta poi a andare a incontro alla vita reale, perché sta tutto il giorno, a, a me per un mese, tutti i giorni, mandava. Commentari molto negativi più delle volte li cancellavo, poi cercavo di rispondergli civilmente. Comunque sembra che nei suoi intenti abbia avuto successo almeno di attrarre l'attenzione perché un'altra amica di cui non faccio il nome, soprattutto di Instagram, pensate bene, le mie più grandi haters due. Le ho trovate tutte e due su Instagram, sembra una coincidenza. e due mi ammiravano. Poi tutte e due, una sotto l'influenza dell'altra, l'amica italiana sotto l'influenza dell'amica hawaiana, hanno deciso di non seguirmi più e questa amica italiana ha detto pure ha detto no perché l'amica vaiana tua adesso ti odia mi ha detto questo questo quest'altro di te e c'ha ragione e quest'altro ancora vabbè, eh, ti sa bene ragioni che ne so l'altra la vaiana non mi conosce come può parlare di me uh. Di quello che dice una persona che non mi conosce, vabbè, non mi vuoi seguire neanche te. Io se devo vedere tutte le persone nel corso di più di sei anni, quasi sei anni e mezzo, hanno lasciato di seguirmi, eh, non, non, non, migliaia perché adesso ci ho 1200 e iscritti, ma molti si sono disiscritti ogni iscritto è stato un periodo che ha avuto 13 iscritti quindi io non, non me la prendo se qualcuno non mi segue più la maggior parte delle persone anzi tutte instagram facebook google plus youtube e qualsiasi rete sociale che ho avuto i gruppi di yahoo hanno cessato di seguirmi senza neanche dirmelo serve che me, lo, che me lo che me lo dicano che non mi seguono più cioè la cattiveria a me non me ne può fregare di meno cioè mi seguono 1200 persone sapranno loro perché se per guardare i miei video se per perché gli interessa quello che faccio eh, molti si iscrivono per avere iscritti perché pensano è un canale che c'ha 1200 iscritti Mi iscrivo commento qualche video verranno a vedere i miei video infatti molte volte mettono iscritto ricambio Io ricambio però loro si aspettano che anche ricambino gli altri che hanno commentato i video Vanno a commentare video più visti in modo che il loro commentario sia quello più visto vanno a commentare i video più commentati in modo di non passare inosservati quindi eh, la maggior parte delle persone che hanno cessato di seguirmi in twitter io ho, ho avuto dei picchi di seguaci in twitter di 10.000 in 10.000 e solo il 10 per cento parlavano in italiano hanno lasciato di di, di seguirmi in twitter si, buonasera. Si, per buonasera. Ciao, scusa che non ho visto il tuo intervento. Come stai? Si, per buonasera, spero bene. Allora, dicevo, si, per eh, sono state tantissime persone. Io ho avuto dei picchi di seguaci in Twitter che sono il 10%: parlava in italiano. E eh, 10.000 sono passato a 7.000, 6.000, 8.000 mi seguono, non mi seguono a ah, bello, e Che significa? Scusa, la mia ignoranza, e eh? eh, eh, eh, eh, nessuno ti notifica. Guarda che non ti seguo più. Invece questa seguace italiana di eh, Instagram e la vaiana sempre in Instagram avevano iniziato a seguirmi in YouTube perché pensavano di avere visualizzazioni, e poi mi vengono a dire. Ah, guarda, non ti seguo più ah, un personaggio di Matrix. interessante. Bellissimo, bellissima trilogia. Io dico, non faccio i nomi perché non voglio dare pubblicità. Ma se qualcuno non mi vuole seguire, lo saprà lui, non è che dico: ah no, continua a seguirmi. Eh, mi hanno fatto il dissing: mi hanno riempito di commentari negativi in Instagram in Facebook in eh, qua in YouTube. Quando c'era in Google Plus, quella vaiana e quell'altra italiana che gli ha dato retta, perché all'origine di tutto, ci sarebbe che io ho confidato, gli incidenti che sarebbero successi in casa mia. Ho raccontato la mia vita, come adesso. Iniziando questo video, ho fatto vedere che chiudendo una porta scorrevole, poco mi mozzo la falange del dito adesso sono convinto che quella persona che compra la pace e la sua amica che mangia le pizze all'ananas hawaiana avranno qualcosa da ridire che anche questo video l'ho iniziato dicendo quello che mi era accaduto a me quella che compra la pace di questo non posso suggerire che chi capisce o orecchi per intendere, intenda, mi ha detto no perché io mi sono rifatto una vita. Vabbè, sono contento per te, ma che significa questo? Che io non posso parlare della mia vita. Devo parlare nelle mie live, e nei miei video e nelle mie premier. non lo devi dire tu di quello che. Ah, no, perché fai male. Hai parlato di quello che è successo in famiglia tua? Hai parlato di è successa una cosa brutta a tua madre? Non sapevo che fare, allora mi sono sfogato con tutte e tutti voi. E vi dico: in questo momento, mia madre è andata al pronto soccorso. Probabilmente no, perché hai messo nella community, hai messo la storia? La vaiana diceva perché io ho pubblicato nella mia community eh, un, uh, un articolo dicendo che nessuno mi vuole aiutare guardando e condividendo i miei video così mi farebbe avere un pugno di dollari e la vaiana mi è venuta a, alla giugulare, mi ha attaccato e poi mi ha attaccato l'italiana che compra la pace si vede per quello già eh, non so se sarà il suo cognome che suona presta poco così Oppure, lei che si è dato questo nick perché ha bisogno di comprare pace, ma eh, voglio dire, e lei mi accusa di fatto che dico sempre che sono disoccupato. Ma che ci posso fare io se è la verità, eh, e ci posso fare io se è la verità, allora devo dire no, per carità, io mi sono ricevuto, è vero ragioniere perito ragioniere e per carità lavoro per cinque firme importanti sono amministratore in una sede locale della fiat sono eh, ragioniere e commercialista per una succursale dell'olivetti eh, sono gestore di in franchising di una sede della McDonald's. sono Mm, un claudatore di computer, volete che mi inventi? No, sono disoccupato. Per carità, capito? No, eh, devo dirvi, devo raccontarvi bugie. Allora dico agli haters normali, quelli che mi hanno criticato fino adesso, soprattutto in Instagram, agli haters di Facebook normali che mi attaccavano per questioni convenzionali, si vengono a aggiungere persone, queste due persone, due donne, sarà ultimamente. Non mi sono tagliato i capelli troppo corti, sarà il mio charm, il mio charm con queste collane di perline. Il mio charm sarà la mia classe. Ma adesso ciò delle haters. Io ho fatto un video parlando della festa della donna e dicendo che il problema della violenza di genere. È che non esiste una violenza di genere esiste violenza nella nostra società non violenza di genere quante volte si è ascoltato di donne che aggrediscono uomini quante volte si è ascoltato eh, di abusi sugli uomini da parte di donne da parte di altri uomini o di abusi sulle donne da parte di altre donne e allora che cos'è violenza di genere la violenza non ha genere quella è un aggravante processuale, ma la violenza non ha genere. La violenza è un qualche cosa che ci violenta tutti, dicevo in quel video, ed è così. La violenza non, non conosce, non conosce genere, non conosce nulla di questo. La violenza è e la vediamo per le strade tutti i giorni il terrorismo le guerre ci sono diverse relazioni eh, interpersonali violente soltanto perché la guerra è una violenza autorizzata soltanto perché il terrorismo è una violenza ideologica a grande scala non ci sembrano violenze ma dalla guerra tra stati il terrorismo, l'occupazione, alla violenza anche verbale di tutti i giorni, siamo pieni. Capito? Intolleranza, la violenza verbale, insulti per la strada, quante volte, mamma mia, quanti insulti. Ebbene, anche i commentari che sembrano mordaci in realtà possono malcellare violenza. Quindi, come dire io non mi lascio intimidire e poi che mi vengano a dire guarda siccome non mi piace eh, quello che ultimamente dici eh, non contare su di me non ti seguo più 1200 iscritti quasi 100 tassa visualizzazioni del 600 mila e passa visualizzazione del canale Ho alcuni video con 170.000 views 60.000 purtroppo purtroppo è il problema dal 20 febbraio 2018 devi avere 4.000 ore di views a me mi sono decresciute dalle 2008 alle attuali 1306 ma non è quello una volta che recuperi le ore di views che ti consigliano di fare un video al giorno in modo da avere un promedio da una ora alle 10 ore io a volte ho caricato anche tre video in un giorno e ho ricevuto anche 10 ore di visualizzazione quel giorno però non posso caricare sempre tre o quattro video devo di fare perché sennò no ricevono meno visualizzazioni devo trovare degli argomenti e ora allora che sto tutto il giorno facendo dei video non posso non, non, non ci riesce nessuno allora o faccio le ore di visualizzazione con i video che riesco a caricare o niente poi ci sono dei giorni che non posso caricare dei video Non posso sempre stare col cellulare a consumarlo computer accesso ai editare video fatti con, con questo cellulare con il motorola moto it seconda generazione perché è una pazzia eh, se per avere 10 ore di views devo fare 10 video al giorno magari devo fare dei video che siano di un'ora ciascuno perché la maggior parte delle persone guardano dai 10 minuti ai 40 minuti di un video 5 ai 40 minuti allora devo fare tanti video qualcuno di 10 minuti e qualcuno di 40 tutti i giorni 10 5 video voglio dire l'energia elettrica che spendo il tempo che spendo eh, perché io esco di casa a cercare lavoro leggo guardo la tele se no mi dovrei iscrivere su quello che, dire perché già a quel punto non saprei più neanche è una persona che fa soldi filmandosi in silenzio ma è solo lui e la maggior parte delle persone lo guardano per criticarlo ma ti dicevo ti dicevo caro cypher io da un po leggo in inglese ma non lo leggo mentalmente e una volta che superi lo scoglio delle 4.000 ore di views in un anno, hai un altro scoglio, quello più importante: ti vedano un video 100.000 volte o che superi le 100.000 views e già ne ha 100.000. Che poi avere 10.000 ore di views in un anno, che quello non, non ti fa guadagnare nulla. Devi avere anche Mila views a video e poi eventualmente se youtube umano decide di monetizzare quel video perché a me è successo che dei 700 video che io avevo il diritto di monetizzare quando avevo la monetizzazione me ne ha riconosciuto soltanto prima 100 poi 50 26 poi 23 e dei 23 stavano monetizzati me ne ha pagato solo uno